A play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si salto è un bre Matalo, matalo, campero indietro la cru uh, E iscriverti al canale Maximix, su Youtube di tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di a stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video recensione per i giochi in uscita del mese di dicembre su entrambe le console. Allora, per incominciare su Xbox One avremo due titoli molto particolari, il primo è Soma che è tanto atteso da due anni, il secondo è eh, Player Battleground, mentre per PlayStation 4 avremo la versione definitiva di Dead Rising 4. Avremo Horizon Zero Dawn, eh, avremo anche i due DLC di Resident Evil e il primo DLC di Destiny e per finire avremo anche un, la versione HD di Okami. Siete pronti per cominciare ragazzi? Insomma, si prepara ad arrivare su eh, Xbox One il primo giorno di dicembre ragazzi, permettendo agli utenti della console Microsoft eh, di giocare con una delle migliori avventure horror disponibili sulla piazza. Da segnalare anche l'inclusione della Safe Mode, una nuova modalità pensata per tutti i giocatori che preferiscono diciamo, concentrarsi sulla storia senza doversi preoccupare delle minacce nemiche. Siamo amati le grandi avventure horror e la fantascienza l'ultima fatica diciamo di financial game eh, rimane una delle migliori esperienze che eh, riesce eh, diciamo ad amalgamare alla perfezione eh, questi ingredienti con un occhio di riguardo per eh, diciamo l'immersività e la buona scrittura del gioco insomma, è abbastanza giocabile quindi eh, Penso che sia un ottimo titolo per tutti gli utenti di Xbox One che vorranno diciamo, giocare questo gioco e avere diciamo, come, come si dice, una, una buona percettività del gioco. Dead Racing 4 ragazzi, um, giusto in tempo per le festività natalizie, Dead Racing 4 si avvicina finalmente al debutto su PlayStation 4 con Frank's Big Package edizione che include il gioco uscite su Xbox One e PC che comprese le impostazioni della difficoltà aggiuntive eh, in seguito. Allora, la nuova modalità Capcom Heroes eh, in cui potremmo far indossare a Frank West una dozzina di costumi provenienti dai classici Capcom. Eh, per tutti i contenuti scaricabili, contenuti bonus pubblicati fino a oggi, eh, comunque avremo anche questi eh, tra cui Diciamo, vi segnalo anche il pacchetto di costumi di Street Fighter il pacchetto di San Valentino di Sangue se non avete avuto ancora l'occasione di giocare l'ultima avventura di Frank West e eh, intendete farlo su PS4 non perdete diciamo, questo appuntamento con Dead Rising Frank, Stage, Frank eh, Big Package ragazzi, fissato per il 5 dicembre step road to the olympic ragazzi eh, una nuova mh, espansione dedicata ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang del 2018 con tanto di licenza ufficiale i giocatori avranno l'opportunità comunque di, gare di gareggiare per il podio olimpico eh, della Corea del Sud eh, senza dimenticare comunque la possibilità di esplorare anche le montagne giapponesi eh, per quello che si presenta comunque come un contenuto ricco di nuove sfide, location e comunque location inedite diciamo invece non, se non avete comunque mai giocato a Step il 5 dicembre arriverà anche Step Winter Game Edition eh, pacchetto che comunque include il gioco base più l'espansione di Road The Olympics rappresentando comunque un'ottima occasione per recuperare in un colpo solo l'originale simulatore sportivo eh, più il nuovo DLC ufficiale che vi sarà offerto Parliamo un po' di Destiny ragazzi, Destiny 2, dopo il primo flop iniziale hanno deciso di rilanciare eh, un'espansione, la maledizione di Osiride, allora l'espansione includerà un nuovo pianeta esplorabile, Mercurio, eh, nuove set di armi e armature, nuove quest una nuova tipologia di evento pubblico e nuove missioni storia ragazzi in cui bisognerà eh, mettersi sulle tracce di Osiride il leggendario comunque il leggendario stregone che ha fatto da mentore a Icora e tenere d'occhio anche tenete d'occhio anche le nuove m, attività in cursione eh, chiamate raid Lire un insieme di sfide Inedite che avranno luogo nella pancia di eh, Leviatano qualcosa del genere mi pare che, che si chiama eh, comunque diciamo questo gioco vi offrirà eh, delle nuove cose insomma no dei nuovi contenuti quindi tenetelo d'occhio e cercate di non perderlo The Surge ragazzi, anche qui parliamo di un'espansione, un un'espansione per questo gioco, comunque dopo la pubblicazione del DLC eh, fuoco e ghiaccio The Surge si prepara comunque a ricevere una nuova espansione eh, che si chiama Walk in the Park eh, diciamo una nuova ambientazione che ci porterà a esplorare un parco divertimenti in cui potremo scovare nuove armi, impianti, armature che ovviamente, eh, e ovviamente affrontare comunque dei nuovi nemici. Un terribile boss. Eh, lo, st lo stesso giorno, ragazzi, in cui uscirà l'espansione, uscirà anche eh, The Surge Complete Edition, l'edizione completa dell'Action RPG di deck 13 che include il gioco base e tutti i contenuti rilasciati fino a questo momento tra cui Walk in the Park naturalmente e, e tutti gli altri contenuti comunque l'appuntamento ragazzi è fissato per il 5 dicembre su Xbox One e Playstation 4 parliamo invece ragazzi di The Walking Dead il 5 dicembre eh, arriverà anche The Walking Dead eh, te, Telltale eh, serie collection diciamo sia nel formato fisico che in quello digitale eh, l'edizione completa di Telltale di The, The Walking Dead comprensiva comunque di 19 episodi provenienti dalle varie serie pubblicate fino a questo momento eh, la raccolta include infatti The Walking Dead stagione 1 stagione 2 400 Days eh, The Walking Dead Mission e il più recente The Walking Dead A New Frontier comunque è una buona occasione per mettermi diciamo in pari con la serie su Playstation 4 e Xbox One eh, in attesa della quarta e eh, ultima stagione che arriverà nel 2018 ragazzi quindi io consiglio a tutti gli appassionati di The Walking Dead di approfittare e rimanere in attesa dell'ultima stagione del 2018 Parliamo invece ora di Horizon Zero Dawn ragazzi, è tempo di edizioni complete anche per Horizon eh, Zero Dawn eh, comunque è un'esclusiva per eh, PlayStation 4 realizzata da Guerrilla Games eh, Horizon Zero Dawn eh, Complete Edition Allora, include il gioco base di Frozen Wild eh, La recente espansione che aggiunge una nuova area, nuovi personaggi, una nuova vicenda eh, da vivere nei panni di Aloy Considerando che gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di pubblicare altri DLC della storia, eh, questa completa edition eh, diciamo, vi permetterà a tutti gli effetti di giocare una versione definitiva di Horizon Zero. Eh, la data di uscita è fissata per il 6 dicembre, un appuntamento diciamo, da non perdere per eh, i possessori della console Sony che hanno intenzione di recuperare il titolo ragazzi Tokyo Xanadu EX Plus ragazzi a distanza di due anni dalla pubblicazione giapponese e a pochi mesi dalla release occidentale della versione di PlayStation Vita ragazzi finalmente Tokyo Xanadu si prepara a debuttare sulle nostre piattaforme PlayStation 4 con Tokyo Xanadu e X eh, riedizione che presenta diverse migliorie tecniche come texture eh, più definite frame rate a 60 fps nuove, mm, nuove ambientazioni ragazzi, nuovi personaggi con cui interagire nemici aggiuntivi e boss completamente inediti da affrontare senza dimenticare, comunque l'inclusione delle due modalità extra boss rush e time attack il gioco sarà disponibile dall'8 dicembre sulla console playstation 4 ragazzi loco roco 2 ragazzi annunciato durante le 3 del 2017 a los angeles eh, riserva lo stesso trattamento eh, del primo capitolo uscito in origine su PSP il gioco verrà dunque riadattato nei controlli per sfruttare le caratteristiche del DualShock per PlayStation 4 eh, ma dal punto di vista tecnico e grafico potrà sfruttare comunque la potenza di PS4 e playstation diciamo pro garantendo in un primo caso la risoluzione a 1080p il secondo supporto è dei 4k nativi eh, se vi siete comunque lasciati sfuggire il primo capitolo provate a giocare questo anche se a mio avviso secondo me sto gioco è una cagata pazzesca però vedete voi Parliamo invece di Resident Evil 7, ragazzi. che sarà un mese molto ricco per eh, Resident Evil, che è un survival horror di Capcom, che in questo mese eh, riceverà in un solo giorno due aggiornamenti. Una Gold Edition è diciamo, eh, pensata per eh, offrire un'esperienza un completa, diciamo. Eh, per quanto riguarda i due DLC Not Aero Sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco Mentre End of eh, Zoe potrà essere acquistato singolarmente a prezzo di 14,99 È eh, preciso comunque che Resident Evil 7 Gold Edition Includerà il gioco base e tutti i contenuti eh, disponibili fino al momento della sua uscita, vale a dire eh, Banned eh, Footage volume 1, Banned eh, Footage volume 2 e lo stesso End of Zoe. Dopo il successo ottenuto su PC di Player Battleground con 22 milioni di copie vendute debutterà in accesso anticipato anche su Box One grazie alla Game Preview, eh, realizzata in collaborazione con Microsoft, il porting comunque del celebre Battle Royale sarà in, diciamo, curato e incentrato in modo da sfruttare caratteristiche della console e il sistema di controllo del D-pad senza dimenticare comunque il supporto di Xbox One X eh, per garantire prestazioni ancora più solide a partire comunque dal 12 dicembre tutti gli utenti di Xbox One potranno partecipare al fenomeno eh, multiplayer del momento con sfide intense fino a a battaglie con 100 giocatori parliamo di Okami HD ragazzi che eh, verrà rilasciata anche una versione eh, diciamo 4K per entrambe le console diciamo che eh, è abbastanza dovuto dal momento che comunque stiamo parlando di un'avventura molto ispirata sul piano artistico e grafico eh, comunque con uno stile visivo che affonda le sue radici nella tradizione giapponese e nella mitologia comunque eh, sintosista questa nuova opera eh, di restauro comunque si presenta un'operazione molto gradita, in particolare considerato che eh, il gioco verrà posto al prezzo budget di 19,99 penso che sia una buona notizia per tutti gli appassionati del genere eh, questo gioco sarà disponibile a partire dal 12 dicembre ragazzi Parliamo un pochino di Final Fantasy XV, ragazzi, che sarà diciamo una sorta di espansione. L'espansione includerà una nuova storia in cui si lotterà per le strade di Altezza nei panni di eh, Ignis, occasione in cui eh, diciamo potremo sfruttare l'abilità la, la, multicentro esclusiva del, del personaggio. Eh, quindi eh, diciamo che sarà un mm, buona per affrontare una serie di sfide, combattimenti e la nuova avventura si potrà inoltre concludere eh, con diversi finali ragazzi permettendoci di scoprire vari eventi in base alle scelte che faremo e che avremo intrapreso nel corso della storia l'appuntamento con eh, con l'episodio le, ignis di ignis scusate eh, di Final Fantasy è fissato per eh, xbox one e ps4 il 13 di dicembre ragazzi quindi per tutti gli appassionati non perdete questo questa espansione tini metal si avvale di una struttura di uno strategico mista a combattimento con una campagna eh, in single player di circa 20 ore la possibilità di giocare in multiplayer uno vs 1 il titolo promette eh, l'inclusione di 13 unità uniche e la presenza di eh, meccaniche mai viste prima nel pa nel nella panoramica di questo gioco quindi non perdete questo gioco ragazzi per tutti coloro che avessero comunque bisogno di comprare un articolo per quanto riguarda il disco fisico contattate questo indirizzo email, mail PlayGiochi Editor oppure non so, compratelo su PlayStation Store se volete comunque eh, spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e al prossimo video ciao a tutti